Solo per dire che la Commissione Capitolina Commercio e anche la Commissione Mobilità si sono spese sicuramente su un processo di approfondimento dei piani di globalizzazione degli impianti pubblicitari che, stava, che si era avviato eh, già nel 2015 e aveva fatto, iniziato a fare il percorso che oggi siamo facendo ripartire. C'erano sicuramente delle perplessità che sono state sollevate, come ha detto il Consigliere Bordoni, da alcune associazioni, queste naturalmente sono di carattere tecnico e sono state enunciate in diverse sedi all'amministrazione e so che ci sono stati degli incontri per confrontarsi appunto su questi temi. E noi riteniamo che eh, ciò che è stato approfondito con il Dipartimento non eh, debba in qualche modo eh, andare a bloccare i termini della, dei piani di localizzazione ma che, ci siano, che tutto ciò sia compatibile con i tempi che andiamo a fissare con l'emendamento, cioè il termine del 15 novembre è un termine congruo che permette la valutazione di queste osservazioni da parte del Dipartimento e di far ripartire la delibera, ascoltare le osservazioni dei municipi e poi eh, appunto, eh, avviare il piano e di conseguenza anche i bandi. Questo è l'iter che abbiamo pensato e che proponiamo all'Assemblea Capitolina oggi. Grazie. in votazione. Grazie.